Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e oggi continueremo il mondo 7 di New Super Mario Bros. Wii ovviamente gioco da solo perché Marco non ci sta. E quello che ha detto Marco007 era soltanto un mio amico che si chiama Marco. E voleva voleva soltanto partecipare al video, però poi l'ho chiuso fuori dalla porta. E lui ha iniziato, iniziato a graffiare la porta della camera. È, comunque, comunque <ride> vedi, sono pochi livelli sono un casino eh, è vero ok iniziamo subito aspetta era questo che dovevamo fare no no lo so vabbè non fa niente no non è questo vabbè non fa niente ah. no sii sì, me lo ricordo bene no. tog tog uh. prenditelo come si chiama lo stile dici Enemy! beh nuova esatto. serie animata di new super kill di bros Willy beh, quello è? Eh, uh, Paranello bravo, hai sbagliato non è vero <ride> si, si girano le vite, a ah caso. funzionano così queste se, se non tocchiamo terra o mi, oh, si... dice... oh uh. sei scemo, ma perché? <ride> che cos'hai fatto? mi sei mancato il telecomando ma non è vero, sei tu. è vero no no, no no no è vero, io lo stavo cliccando <ride> no, le dietro Beh, è vero! Marco, Marco, Marco. Ah, guarda, Marco, abbiamo pure finito i cosi, adesso E eh, lo so, avanti. per l'ultima volta. Che tu continui a sprecarli. No, tu continui a sprecarli. Ma oh, no, io non posso neanche usarli. Ti sì. muoviti. Hai solo 10 mitri, per questo continui a morire. Cioè, smetti. Smetti. Attenzione, che se le colpite da sotto, comunque, cioè se le toccate da sotto, mi fanno male. Wow, Bravo, ho sprecato un power up. Ah! Datemi un copyright per la musica. A me non le ne frega. Perché a lui ci piace scherza, boh. Scusate, nintendo la vostra Basta! musica è fantastica. Sei zitto, sei stonato. Eh? Sei stonato. Ah, stavolta non sbaggare per piacere oh bravo bastava andare su nella lì no bastava non avere un cioè bastava avere un amico io le schifo le, le vite non mi ma mi piace. Non ci, a Marco non ci piacciono le vite a, a Marco non ci piacciono a ah. però ah. non la pro, trovo so per dire prof eh no. ma perché devo imbollare ogni volta che c'è la vita? Vedi di, di vedere dove stanno le, le monete stelle, grazie. La sopra, la sopra! Prendile una! Stavo al bando! Prendi cioè, una e vola! Vola come non hai mai fatto! <tossi> Mio. Oh! E me sei stupido! E mi della visto! <tossi> Uffuocati. Uf, uf, non lo sai! Mai più! ok, meglio così. questo livello è fastidioso insieme non due giocatore figurati in quattro, tutti a morire non <ride> è vero <ride> soprattutto se non sanno giocare tipo Lorenzo e Luca presente? Sì. ma chi sono Lorenzo e Luca? è insultato qualcuno che guarda i nostri video lo sai non guardano i nostri video no. Sì muoviti sì. a venire per nessuno li guarda tutti mi dicono io ho guardato questo Buomiti. video invece non guardo io non più. so come tornare sopra Sì <ride> no non c'era il checkpoint non abbiamo preso il no dobbiamo ricominciare tutta la capo ci rivediamo lì che è praticamente la bandiera però vabbè Smetti di sprecare questi, usa ci il fiore di fuoco! No, non ci serve a niente il fiore di fuoco. Ok, ci siamo, siamo tornati, al punto di prendere. E io ho tenuto l'elica. Io l'ho perso, ho preso un fiore, l'ho ripreso. ho perso un fiore, l'ho ripreso, l'ho poi siamo morti e ho preso un fiore. Siamo ricchi e morti. Oh ma sono no. entrato nel tubo non ho capito una cosa sono entrato nel tubo? mamma ah, mia fare... Fare... basta fare così Aria, basta, basta che salti aspettami Marco Marco è Mario nudo non ti interessa Mario nudo mm. <ride> ma non sai che ho visto un video in cui uno Ciao Mario uh, oh, ma <ride> No Mario pelato invece invece che, che Mario nudo Comunque ci siamo vicini Ci ma mancano 11 vite Dobbiamo solo fare una cenetta ai baffi di Mario <ride> E vedremo Mario allora, giovane lontano ma Mario Lo sapete <ride> che anche Baby Mario e Baby Luigi hanno i baffi <ride> no <ride> non è vero <ride> Ok, comunque questa qui è una scorciatoia al castello, letteralmente. E che cos'è quella pianta dal castello? È lo stesso. Che puoi entrare direttamente nel castello, mi sa da un punto interno. Comunque tipo non c'è il penso, mondo 6 eh. di Dio Super bello mi, mi sa di più. più. Ok, facciamo una casa bua adesso. Yeah, sono felice, ti, ti do fastidio. Yeah! c'è una lingua lunga, lo sai aspetta, qui bisogna attirarli con la tua i bulls sono i fantasmi degli Yoshi no, sono i fantasmi dei Boomba. dei? Boomba. secondo me degli Yoshi, c'è una lingua Ah! Oh! Oh my gosh! Ma Yoshi è, un, è una tartaruga! Ma Yoshi è un gumbo, un dinosauro! È una tartaruga? Un ah, dinosauro quizzo. oppure una, una rana? Cos'è? Oh. Perché ho detto una tartaruga! Resta lì! Yoshi... Resta lì, resta lì! Che diciamo una tartaruga! Bravo! Aspettami! Bravo! Sacche! È potentissimo! Schifoso! Hai perso una vita! No, vabbè tanto non la riguarda uh, eh? cosa? Aspetta, ci servono? Yeah. un'altra uh, hai scoperto il mio segreto ah hai scoperto i miei tuoi segreti no questa è la mia no uh. <ride> me no no no no Buda li ha la butta oh, li ha la butta li Via il trampolino, non ci oh oh oh E oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Ecco, abbiamo finito il livello, sei contento? Yeeeah! Sei contento? Vieni qua, vieni qua! Yeah. Però, vabbè! Vieni e la mia vita? Vieni. Non mi interessa! E Mario. Mario nudo? Non voglio vedere <ride> il pirillo. No, Marco! Da <ride> tutto dobbiamo rifare il livello, quindi prendiamo altre vite. Quindi questa parte tagliata è rimane fremli Fienli. Fre fre fre Frem, fre fre Family. Frem, Frem. Fremili Fienli. Vero? No. No! Vabbè, tanto siamo bambini! Chi yeah. ah. Ok, siamo andati in una porta! Eh. Quindi non siamo mai entrati! tu Marco! Perché continui a farmi gli schianti a terra? Vai alla manita stella, vai a parete! Dove? È a parete! Vai, vai, vai! Tu continua a seguire le facce! Aspetta. No! Non ti preoccupare, sconti una porta, si contrata. E c'era più il livello. Aspetta che dietro di lui sta un'altra stella. Valla a prendere. Ah, ah, ah. Ok, e siamo alla fine del livello, wow! Abbiamo saltato una lunga. La riprendiamo dopo, spero. I corvi di, di, di Super Mario Bros. DS li ho no, no, no. Vi odiati. vieni ho come? Vieni! Fai schifo! Non mi mangerà più i capelli <ride> Quelli capelli? Appunto! capello fungo. No, i capelli Quelli capelli, appunto te li ha già mangiati tutti Mario Ok, adesso facciamo livello Ci rivediamo quando troviamo la nuova stella Sta nella camera segreta Quella là in cui tu hai buttato il trampolino Ah, giusto Come ci eravamo arrivati? Non mi ricordo se stava vabbè siamo zitti allora dopo essere entrati nella porta Sì, ho capito non è a te tutta sta parte tagliata. vieni giù tutti oh, vieni, vieni giù perché, perché dovevamo dire quando vuoi allora dopo essere entrati nella porta che stava dietro il muro quello allora lì che si poteva aspettare Arriviamo qua. Saliamo tutto. Guardalo, devi guardare il buco. Vieni. Devi saltare. saltare. Sono saltato. No, non ci credo. Non ci credo che non stava nulla. Andiamo avanti. Se andiamo avanti abbiamo finito il livello. Noo! Allora avevo ragione su qualcosa, beh. Ma, ma su cosa, cosa? mica l'hai mai detto? Io ti ho detto, andiamo in quella stanza in cui c'è il coso. Muoviti, ti prego. Prendila. Era tutto una crollata, serviva soltanto per la nuova stella. Finalmente. Dovremmo fare tutti gli altri livelli 16 minuti. Ce la possiamo fare, sono le case bu che sono molto infani. Gli altri livelli si possono fare tranquillamente. la chi tu e finalmente ci abbiamo una scorta di funghi che non ce ne abbiamo da vent'anni i funghi abbiamo sprecato tutti i funghi Erika e anche i fiori fuoco e ne abbiamo solo due no? si sì, va bene premendo uno si possono prendere due. ok livello 7 e 4 cioè praticamente quello che avevamo fatto noi prima era l'ultimo che dovevamo fare prima di Vabbè. Quello è sette Fallo adesso. Allora, aspetta. Premo io. Nuova meccanica. Premo io. Sono uno stupido. Allora. Ecco la nuova meccanica. Ancora sta in punizione. Ha. Ha. Ma ha. ma sua madre ti toglie la la switch e, tu, e tu, dici, tu... dici... io so dove è nascosto e <ride> appunto ci giochi le nascoste e dai non è colpa mia, il fiore si è mosso si sì, anche i fiori si possono muovere no, non è vero. si, sì, i fiori si possono muovere al massimo saltellano un pochino alle ma non è casinata me lo... me lo potevi lasciare dai. Che ne che che ne sapevi? che c'era un... E ne sapevo tutto. che stavo già saltando io. Vado entrare in quel tubo. Nei tubi ah. fermi di solito c'è roba Sì, però quelli delle piante non c'è mai niente. Bravo che le preso perché non si poteva tornare indietro, lo sai? Clicco io, Marco! Vai! Рай мне кожа. provo a salire dal tubo rosso tu vai in mezzo tu mezzo ah si mezzo scusa e vuoi? dai ci sei tu <ride> non stava niente Ah, questa è bella una passeggiata. La sua vettura non muove niente. È tante, però la passeggiata sicura. Dove e abbiamo finito il livello, non lo scherzo. Qui si dovrebbe entrare. Da qualche parte. Yeah! Io calpestato è mancato il cerchio giustamente dai come non sai fare un salta io ti ho detto nulla di e prendi guarda un attimo ho visto un tubo fermo Okay. Perché ti hanno messo così fermi? Per farsi il sì, pazzi. Sì. Ah. Perché... Cosa? Ah, oh, scusa. Perché il okay, Perché il fungo. Okay. Sì. Aspetta, aspetta, dita. No. Cosa? Cosa? Cosa? Da solo. Aspetta. Marco! Sbaglio. Ma perché sbagli i pulsanti? Ma come si fa a sbagliare i pulsanti? Vabbè, ci rivediamo lì. Ok, siamo tornati al punto di prima problema. Eh? Sì, è quello di quello. Ma perché mi hai detto di tornare indietro? No, quando? Sì, mi hai detto torno. Vieni un attimo, e tu stai più indietro. Ah, e perché stavo indietro? Aspetta non entrare. Qua si fa con i pallotti però, visto che siamo in due, eh? approfittiamo. Eh. Ecco. Ok, aspetta, eh. Che okay. ci dovrebbe essere una pastella. Ecco appunto. Sì, è un po' difficile da fare questo pezzo. Entra. Entra, entra, muovo lunpa. Sopra, vai! Ah! Do, entra... Cioè, entra senza... Vieni e dentro! Mi savo procedere, aspetta, vieni qua! Oh, yeah. livello piuttosto semplice! Appunto, vedi? Aspetta! Non si capisce niente! Perfetto! Ah. Perfetto. Ah. Perfetto! Abbiamo completato anche questo livello! Ma non questo video. Abbiamo solo 11 minuti, wow. Abbiamo messo un minuto per fare il video. Per fare il livello. Ci mancano due livelli. Questo è un po'. Ce lo facciamo. Speriamo. Speriamo okay. di non perdere nulla. E anche di non morire spesso. Oh, ah, il mio gumbi! L'unico nemico in due di questo tempo in 2D, sì, tutti in 2D però nel senso dai con la grafica davvero pessima per essere senza contorni tipo questi Goomba oh, sono ben diversi tipo io quattro... di... sì. quattro... sono ben diversi da quelli ad esempio di Super Paper Mario questo? questo io metto in contorni il personaggio di Paper Mario Ehm. Um, oh, Io Ok, qui c'è l'altra moneta stella, dovrebbe. Qui vicino.. Uh, vedi, vedi se si entra nel tubo dei gumi. No, oh, non si entra mai in tubi con i nemici. Soprattutto se spamano uccidere. Aspetta. profumo? No! Just you! sono tu tu hai detto il perfume no profumo la specie dovrebbe essere ecco appunto <ride> mi sono sacrificato per te mi sei sacrificato per la morte Ti fatto un sacrificio per avere una vita in Yahoo! a me non piacciono sette vite grazie essere. marco Grazie, mi ha fatto perdere il fungo e non soe! <totipo> Aspetta, vieni! Se avessi avuto il fungo e sarebbe stato più facile. Ok, abbiamo completato il sollivello in 2 minuti. Vediamo. Abbiamo 8 minuti, sì, più o meno. Tre ok, minuti. ci manca soltanto il castello adesso che dovremmo riuscire a fare in 8 minuti, speriamo ok adesso dovremmo usare l'ultimo fungo che abbiamo a disposizione che stai facendo male? Eh, sto canticchiando stavi canticchiando durante un video? eh, da multa questo, eh dai 500 ai 5000 euro a chi? a te <ride> Beh, io lo so eh, allora, visto che non c'è io Visto che non ce li no? ho mi auto. Eh, mi autoscontro. Ti no, arresti. Mica. No, mi auto scontro. E lui c'è Io la devo dare a me stesso, quindi. Io... No, la vita. La vita, la vita, la vita. E detto a me i soldi, non vita. E te le donne a te. No, tu devi pagare. A te nel senso che devi pagare tu. Aspetta che qui c'è una vita. No. Va okay. bene. E in quel blocco? No, in quello, quello si spacca. Che lo sai? Lo so. Poi lo so come il Lo so, ha scelto come il cognome di Mario è Mario. Poi tipo. Uh, il cognome di Mario non è Mario. E la è Luigi, non lo chiedo. Ciao Todd! Aspetta che lui c'è un figo elicante. Qui ci dovrebbe essere qualcosa. No? Vedi qua? Vedi. Oh no, sullo grosso. Peggio di Kinder. Vai, che lì c'è un tubo, puoi entrare tu? E Kinder Dede e l'universo è fatto a doppio. In che senso? Vai, entra nel tubo. L'universo è fatto a doppio. Entra nel tubo di Kinder. No, pensate che questa era una piattaforma. Cosa? Ma se l'hai pure vista? No, non ho visto, non visto niente. Dai. Se no devo andare io. No, no non c'è andare! Se no qui moriamo tutto Basta che resti qua, mentre io vado. Sì, tu togli, sei fermo. No, ah, vado io, vado io. Hai visto? Non ci vuole niente. Adesso stai attento, non fare nulla di molto strano. Posso fare così? No. Fermo. Eh. vai a prendere la moneta stella che sta lì Là, nella nuca eccola vedi? Eh. la moneta stella cagli ma serviva sì, veramente mi serviva? Sì. non volevo morire stavo andando in giro potevi restare fermo io non ho bisogno di aspettare in mezzo no? No. cioè all'inizio avevi All'inizio avevi 77 oh, vite, mentre ce ne avevo 88, 88 vite anche. Abbassati Secondo te perché mi sono oh, abbassati? So. Non lo so, già questi è Marco, perché fai ste cose? Ora posso non abbassarmi Secondo te? Sempre... Togliti oh, Il frutto del cervello Prima di e poi c'era detto... un sì, se sì, evitavi sì, evitavi sì, sì, se tu evitavi di farmi perdere il fibro, io lì trovavo un fungo elico, sai? Ah, che era, era ultimissimo. Eh, Marco, grazie a te, tutto grazie a te. Per Abbiamo 5 minuti, era molto più facile la battaglia al Sì, la mia prima doppia la cosa. Salto. stai uh, zitto, che Kamek ci deve dire una cosa importante. <ride> <No>. <ride> Ludwig ha mangiato i fagioli stasera. Aspetta, ma è Kamek o Ludwig che ha scorreggiato. Sono stato io. Bleah. È stato Ludwig che, che ha uh, scorreggiato dentro la pacchetta. Vai! Oh, oh, è inutile! Certo che è inutile! No, il fungo è inutile! È ah, bisci! Attenzione! amore, oh mio Dio, levati da qua amore, amore, amore, amore, Ludwig van Gogh is dead Ludwig van Beethoven Ciao amore, amore, amore, amore, amore, amore, non so che amore, potevo amore, anche, anche a costo di ucciderti amore, che mi potevo salvare, ma non amore, fatto perché è trovo bella avere la goduria di prendere la chiave. Mi stavo per suicidare io! Abbiamo tre minuti, abbiamo finito. Siamo sprofondati nelle nuvole e abbiamo preso tutte le monete stella del mondo 7. Dopo qualche sclero al, alla casa B. Quindi nella prossima parte faremo il mondo 9. Il mondo 9 di Kirby Star Allies YouTube 27. Qualcosa. Yeah. Eh, a quanto pare l'ultimo livello di questo gioco è la, è la barca, cioè la nave. Mm, e per la scusa con... perché non c'è l'ha ancora stavolta? Appunto, lo stavo per... dicendo. Eh, eh, e eh, per qualche strana ragione non c'è ancora Va bene, meglio così, è più bello da vedere. Ma non c'era un castello verde? Quello stava in per noi di non dire stupidaggi. Ah no, è quello di Kamek, quello verde. Vabbè. Oh è di Kamek. Kamek. Kamek. Dov'è di Kamek? Ah, comunque di... il castello di Kamek è molto ma molto infame quindi. Anche Kamek è molto infame. Quindi cioè, ci vediamo nella prossima parte. Sì, vabbè. Dove faremo metà del mondo 8 fino a Kamek. Alla prossima, ciao.